Beh, buongiorno, benvenuti, benvenuti alla presentazione di questo eh, piccolo saggio, ag agile saggio, eh, da leggere con lentezza, <ride> da leggere con lentezza. Eh, del professor Beccaria, notissimo linguista, Uh, per quelli della mia età, anche noto volto televisivo di Parola Mia, poi se voi scorrete la sua bibliografia, ha scritto decine e decine di, di saggi sulla storia della lingua italiana, della letteratura italiana. Questo, vi dicevo, è un agile saggio, un pamphlet che si intitola In contrattempo, con uh, il sottotitolo Un elogio della lettera, un elogio della lentezza. Eh, il sottotitolo dice, dice molto, appunto, siamo in un'epoca eh, di grande accelerazione, eh, la tecnologia ci rende accelerati, eh, viviamo molto velocemente perché non solo la tecnologia ma anche i ritmi della, della vita moderna ci impongono di vivere con grande eh, velocità. Il professor Beccaria... Uh, fa un modesto insomma, consiglio di uh come dire riflettere sul valore della lentezza non per eh, non per tornare indietro ai bei vecchi tempi insomma e quindi eh, rigettare tutto ciò che di comodo e di utile c'è nella modernità che di fatto c'è perché comunque la tecnologia è davvero un grande aiuto alla nostra alla nostra vita insomma ci toglie un sacco di problemi ci rende tutto eh, più facile ma per eh, riflettere sul valore intrinseco della, della lentezza, quindi non eh, abbandonare la velocità, ma riflettere e recuperare il senso profondo della lentezza e recuperarlo attraverso una delle attività che forse eh, maggiormente eh, condensa in sé l'essenza della lentezza, cioè la lettura, la scrittura, il libro, cioè tutto ciò che ha a che fare con il rapporto silenzioso con di noi con questo oggetto. Forse l'unico rapporto che ci, che ci resta in questa, in questa eh, modernità molto rumorosa, molto chiassosa, appunto molto veloce, di rimanere davvero in silenzio per un lungo lasso di tempo in solitudine con noi stessi ma con qualche cosa, con una presenza che è appunto il libro, l'autore, la parola scritta e ciò che l'autore eh, ci vuole raccontare. Però io vorrei lasciare la parola al, al professore, insomma dialogheremo su questo, poi vi ricordo che alla fine, alla fine di questo nostro incontro eh, c'è un firmacopia che si fa, eh, si fa qua, cioè Qui, qui, così mi hanno detto poi naturalmente sarà il contrario perché è sempre così no, comunque perché è sempre l'improvvisazione ecco, dicevi appunto eh, l'elogio della dicevo, l'elogio della lentezza è sostanzialmente un elogio della lettura e della scrittura sostanzialmente, o no? sì ah, poi bisogna beh, forse beh, de forse della buonasera a tutti grazie a vent'avoli sì di eh, aver accettato di presentare, di parlare questo, di questo mio piccolo libro che esce nelle vele, a cui sono molto affezionato, perché è la seconda vela che faccio e, e la prima si intitolava ehm, ehm, la... sai che mi ho dimenticato? Oh, Dove è Bosco? Eh, si intitolava eh. Mia lingua italiana, che è un verso, eh. il primo verso di una poesia di di giudici e questo non è in, il titolo in controtendenza ma in contrattempo in contrattempo e si sviluppa intorno a forse a cinque temi centrali che tu anticipavi in parte cioè uno è appunto quello che dicevi eh, l'indugio l'attenzione la lentezza non relativa certamente a all'andare a piedi oppure no io parlo del mio mestiere quindi parlo di libri parlo di lettura faccio un elogio del libro insomma si potrebbe anche dire oltre che da lentezza perché senza attenzione non si va da nessuna parte si capisce quindi è un elogio della filologia se volete questo libro un elogio del libro visto e dalla parte del lettore e dalla parte del facitore, dalla parte dello scrittore. cioè chi fa il libro e chi lo legge. Poi un capitolo molto in contrattempo, molto contro il pensiero unico, perché lì non c'è né destra né sinistra che tenga, dedicato alla scuola, è forse il più in contrattempo. Ma dico cose di cui sono convinto profondamente. Un altro tema che, eh, di questo libro, di questo libretto, è, visto che siamo in un momento di declassamento, possiamo dire così, di, del, dell'umanesimo, degli studi umanistici, un elogio della letteratura e i vantaggi che ha la letteratura su tutta un'altra serie di o tipi di scritture. Questo direi che è il terzo tema. L'altro è l'elogio del fare, del fare scrittura, cioè del fare letteratura, dello scrivere, dello scrivere, del costruire, del costruire. E infine un elogio è questo sì, il contrattempo dei classici. L'idea, eh, ma ne parliamo insomma eh, in che senza il passato non costruisce il futuro, che poi nulla di nuovo, insomma ma sul fatto che tutte le storie, tutto sommato, sono state scritte, se ci si guarda indietro, si tratta soltanto di riscriverle rinnovandole non dico come dice De Luca dico al massimo possiamo aggiungere una virgola un punto e virgola che è troppo naturalmente ma in effetti non è che ci si possa improvvisare scrittori come dice io faccio l'alpinista vado su dico, le, con le scarpe da ginnastica eh, senza i ramponi eh, Insomma, è un mestiere scrivere e ci vuole una eh, insomma, se non leggi non scrivi eh, esatto. insomma, infatti eh, questo, questo è il punto importante cioè, perché noi siamo un paese di scarsissime di scassissima lettura, cioè siamo in fondo alle classifiche di insomma, tutte, eh, siamo livelli forse anche più bassi di paesi africani, però siamo un paese dove si scrivono 60.000 e passa libri all'anno, quindi la gente scrive, scrive tantissimo, però eh, l'equivoco è che se tu non leggi, se, se tu non sì. sei un bravo lettore sì, non sì, puoi sì. scrivere eh, sì. anche gli stessi dati Guarda, io prima di, proprio alla fine l'ho aggiunto questo telefonato all'editore, dico ma da, dammi gli ultimi dati dell'Istat gli ultimi dati dell'Istat per quanto riguarda l'Italia quindi la lettura riguarda il libro, sono incredibili cioè è un, è un mercato anomalo eh, cioè noi produciamo circa 230 titoli nuovi al giorno. Questi sono gli ultimi dati: eh? 230 titoli al giorno, dati ISTA 2020, il 30% dei quali vende zero copie. Quindi conferma quello che tu dici, insomma, non si legge. E il, eh, il 41,4% e questi libri sono appunto fatti per una popolazione in cui il, di cui il 41,4% della popolazione sopra sei anni legge un libro ogni 12 mesi, ogni anno. Quindi voglio dire anche un, un, un, un fatto legato a, a questa situazione di non leggere. Poi ci sono tantissimi altri altri motivi insomma. Ecco appunto cioè, noi, tu fai un elogio comunque partendo dall'elogio della lettura della scrittura e di ciò che è l'oggetto che contiene questa contiene la possibilità di leggere e di scrivere cioè appunto il libro ma il libro al di là di questa montagna è proprio il grande assente come oggetto, cioè il libro lo si vede pochissimo, cioè non so, eh, tu vedi in televisione nei, la gente che, a parte i direttori dei giornali che hanno sempre... Che le scrivanie le che scrivanie, non sanno... Più, ma solo loro, eh, se però se tutte ti le... Ti ricordi per... quella di Orengo per citare un cioè, amico? Per citare un Lui che dietro quelle montagne, cadono, non solo la tua se è così, ma sarà peggio, una cosa del... Peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, vabbè, peggio, peggio <ride> ma è per colpa della Cammillini che <ride> mi manda tanti <ride> libri, che lei è colpevole. E, ecco, però l'oggetto, appunto, il libro al di là del, appunto, dei direttori dei giornali che hanno sempre questa, questa cortina di libri, è un grande assente, cioè non lo si vede mai nella vita quotidiana. Sì, ma di fatti eh, danno molta. a parte per eh. una piccola, danno molto tristezza vedere delle case senza libri. Esatto. Quante case, tu dici la televisione, ma anche tante case senza Do, libri, questi li sì. scaffali, che è incredibile, insomma, si, si legge, si legge, si legge troppo poco, si legge troppo poco, anche perché, insomma, dovrebbe essere come, come le vitamine, io la, non voglio dare sempre come si fa alla, alla, a buttare la croce sopra la scuola, la scuola la scuola che deve, la scuola che deve, mm. in effetti è una discussione che viene sempre fuori quando si insegna, e se ci sono gli insegnanti possono non so, confermarmelo, è che bisogna dimostrare, perché in genere il ragazzo dice ma io farò il perito, io farò l'ingegnere, io farò, non so, l'agronomo, cosa me ne faccio di, di, di leggere tanta letteratura? Che cosa mi dà? Io devo leggere delle cose che servano per il mio mestiere, che farò. E invece è proprio... A parte il fatto che poi se non li leggi lì, non li leggerai più, perché quando troverai mai il tempo, cosa fai dei corsi di, di, di recupero, di sostegno, per leggere, che so io, Dostoevsky, io non avrai più tempo, insomma. Quindi mi debba obbligare i ragazzi a leggere, dico non troppo, ma con attenzione però, con attenzione al testo, con attenzione alle parole. Io sarà che ho insegnato per una vita, la storia della lingua italiana, quindi sarà un vice professionale, insomma sono molto legato anche all'aspetto eh, formale, insomma non dico di più, ma comunque in maniera particolare, però attenzione alle parole, perché se eh, ci si lamenta che le nuove generazioni appunto conoscono poche parole, che è grave perché se hai poche parole non, né i magazzini delle idee né li puoi eh, comunicare. Ah, beh, già, e questo è dovuto al fatto che non si legge, vuol dire, tutti i miei, la maggior parte dei miei colleghi sostengono i linguisti che eh, bisogna insegnare molto gramma, molta grammatica, non è vero. Non è vero, cioè, certo che la grammatica va insegnata, ma senza il volano della letteratura, tu non insegni la lingua, perché, insomma, grazie a Dio un po' sappiamo scrivere, la nostra generazione almeno rispetto alle nuovissime, perché abbiamo letto tanto, quindi tu impari le parole e impari, oggi è ancora più preoccupante sono, vabbè, le parole si potrebbero, do anche degli esempi, quindi insomma, eh, pensa che ho letto qualche tempo fa, un bellissimo articolo sulla stampa, non chiedermi di chi e quando, perché, ma non è tanto dove eh, si trovavano addirittura difficili le parole di Topolino. C è, c è. Topolino, perché anzi ci vorrebbe un topo dizionario, diceva questa giornalista, perché in effetti Topolino ha un lessico, fatto anche un elenco di parole, che, che sono alti, che sono termini a volte colti, eh. e quindi eh, eh, no, voglio aggiungere eh. una cosa le parole, il leggere le parole. E il, quello è poi la cosa più preoccupante oggi è la frana sintattica, cioè eh, quello che preoccupa l'insegnante è che è difficile per i, le nuove generazioni, lui si dice oggi si scrive di più, eh, ma è, loro sono bravissimi oggi insomma, a fare uh, gli esami, eccetera, pronti, ma quando devono scrivere la tesina non ce la fanno perché c'è un crollo sintattico, cioè la capacità, la non capacità di argomentare, di andare a capo, di dire poco, no, la punteggiatura, e questo è dovuto anche al poco leggere. Certo. Queste cose si imparano leggendo. Perché appunto il problema delle parole, il lessico, eh, cioè noi in fondo, noi esseri umani, siamo ciò che parliamo, no? ciò che diciamo, sì. noi non possiamo articolare dei pensieri a prescindere da una parola, cioè è difficile pensare una cosa, sì certo un'immagine, ma ci deve essere sempre una parola e soprattutto se non abbiamo la parola per nominare una cosa… La cosa non esiste perlomeno nella comunicazione. No? Ecco eh, tu quello che lamenti è, è nel, nel, tuo, nel tuo libro, è proprio una restrizione del lessico, cioè una restrizione di quello che è il vocabolario nella testa di ognuno di noi. Cioè, ognuno di, no, cioè, ognuno di noi, la, la, la gente ha un vocabolario sempre più ristretto. Avere un vocabolario ristretto non è soltanto dire una, una, una questione. Di, di, di, eh, di essere meno forbiti è che semplicemente se tu hai un vocabolario ristretto non hai la capacità di osservare di capire di giudicare e di comunicare il mondo quindi un vocabolario povero significa un ragionamento povero, significa una massa sempre più strumentalizzabile, perché non ha gli strumenti per poter come dire, affrontare e logistizzare il mondo. Sì, sì, sì. Tutto questo era per dire, secondo te, insomma, con la tua esperienza di linguista, di professore universitario, cioè quindi di militanza proprio della lingua, che cosa bisognerebbe fare invece per ampliare il vocabolario? Ovviamente leggere. Ovviamente leggere, leggere di più. Cercando di, di fare, non so se trovo quella, volevo leggerti una cosa, di, perché si potrebbe fare un altro, molto più grosso, un altro libro, un'antologia di tutto quello che gli scrittori hanno detto su questo, su questo punto. Ci sono tante, tante testimonianze. Cioè, venirebbe riuscire a, non è facile, a far capire a un giovane che eh, leggere, per un verso, è fondamentale per quello che stavi dicendo tu. Cioè, possedere più parole, essere padrone della sintassi, questo sì. Eh beh, quello, quello è il primo passo, quello è il primo passo, capire le parole. Difatti, eh, quando, si face, quando facevo gli esami, qual è la domanda più difficile che uno può fare? Non è tanto, dico, mi parli del se questo è romantico, se è neoclassico, se, ma dire che cosa vuol dire questa parola. Ecco, commentare è, è, è la domanda più difficile che puoi fare, cioè fermarsi. Quindi ha ragione, prima a cominciare, questo è il primo passo. Ma c'è un... Se, se pensiamo... Ecco, alle prime letture, ciascuno ha i suoi ricordi d'infanzia, si capisce? Le prime letture che abbiamo fatto, quello che era l'incanto delle prime letture, io posso ricordarvi le mie, che sono certamente da mia età, non più delle, nu delle nuove generazioni, ma insomma quello che abbiamo fantasticato e abbiamo immaginato e, e impar imparando anche le parole ma leggendo i pirati della Malesia leggendo Salgari, leggendo Giulio Erne eh, poi Oliver Twist che so io queste cose poi anche l'Odissea perché io avevo un'edizione dell'Odissea che mi ha regalato mio padre tutta tutta eh, tutta illustrata, eh, allora poi si riferiva come la scala d'oro che faceva, che, che, che la UTET stampava, insomma le prime letture. Poi a un certo punto, eh, a un certo punto va avanti gli studi, ho cominciato a insegnare e quello che cercavo di fare, è di fare. E, di riuscire a far capire a uno scolaro che eh, a inculcare nel, nei giovani quanto più eh, si può l'idea che non occorre fare nella vita tutte le esperienze, tu ne hai una, hai la tua vita, ma leggendo, leggendo, leggendo molto, leggendo più libri, uno si rende conto che tutte o quasi tutte le esperienze sono state, sono state illustrate, sono state descritte. Quindi leggere molto non è soltanto oh, imparare più parole, imparare la sintassi, imparare la grammatica, ma provare questa dilatazione del mondo, vivere più vite insieme, insomma ci sono delle cose bellissime, dicevo, si potrebbe fare un'antologia citando da Tabucchi, citando da questo magnifico libretto scritto da, un, da uno svedese, adesso un po' di anni fa, era un dantista, Lagerkrantz, che, che dice i libri che leggevo mi facevano vedere ciò che io non ero in grado di vedere da solo e incontrare personaggi che vivevano più intensamente e drammaticamente di quanto facessi io. Erano creature di un mondo diverso e più elevato, si prendevano cura di me e mi permettevano di stare presso di loro e di essere attivo, ricco, povero, buono e malvagio come loro. C'è un altro passo di Tabucchi, insomma, adesso non, non voglio eh, tediarvi, ma che è molto bello, dice... Si può avere un grande amore, dice Tabucchi, no? Si può avere un grande amore in una, una vita. E già una fortuna. Due grandi amori è un privilegio che tocca a pochi, ma l'esperienza umana è estremamente limitata. E così è leggete. Io non posso essere, ma se leggo Posso essere contemporaneamente, non so, sentirmi a un certo punto Anna Karenina o vicino a Anna Karenina, o Giulietta, o Romeo, che so io, o Emma Bovary, o Tristano, o Isotta. Voglio dire, ecco, il leggere aumenta, ecco, moltiplica la possibilità di vivere. E Ecco, anche ha scritto, come il titolo era... Uh, sei passeggiata nei boschi narrativi, ecco, e passa in rassegna, dice: ecco, le, le letture che cosa mi danno? Ecco, per ampliare, ecco, non limitarsi soltanto alla lingua. Sì, sì. E leggere è una cosa, è una cosa però tu, singolare, eh, ecco, certo, singolare. Citi... per questo dicevo. Ho fatto, cercato di fare un elogio del certo. libro, non della lentezza. Leggere con attenzione. Però. però, tu, appunto citi Tabocca, eh, leggi queste cose qua e eh. eh, ecco l'agia. Insomma, Uh, per i quali la lettura è qualcosa di estremamente piacevole noi che siamo qua in fondo al libro ci crediamo e dici oh guarda è vero sì possiamo vivere eccetera eccetera ma il problema a questo punto visto che la gente legge poco è trasmettere questo piacere della lettura a qualcuno che questo piacere non lo prova Tre. E questo è il grande, perché se no alla fine stiamo sempre di noi a dire che leggere è una gran figata, è vero, bellissimo, eccetera, eccetera. Ecco, come si fa? Come è possibile far capire che leggere è bello, visto che è considerata un'attività sempre più superflua, secondaria, appunto, anche nella stessa scuola, no? perché è una scuola che è sempre più utilitaristica, no? cioè che deve servire a qualche cosa più che formare? Qualcuno, no? Ecco, come si fa a far capire che leggere è molto bello a chi questo piacere non lo conosce? Ma guarda, eh, io mi ricordo perché i manuali quelli, sono bellissimi, molto più belli di quelli mm. che usavo io quando andavo a scuola, cioè sono dei manuali bellissimi di storia, di geografia, di letteratura, eccetera. Ma sono introdotti da un didattichese, triste, noioso, inutile, eh, proprio erbaccia da, da, da, da, da, da sradicare. Eh, basterebbe avere, insomma, eh. io mi ricordo che ebbe un supplente nel quarto ginnasio, sono, più, sono alcuni mesi, il quale non è che non spiegasse, però arrivava, apriva la sua cartella, apriva il libro e cominciava a leggere, leggeva benissimo, e cominciava a leggere. E leggeva, e leggeva. Dopodiché, a un certo punto si certo, chiudeva il libro, non volava più una mosca. Insomma, eravamo, non c'è bisogno di molto, ecco, beh, bisogna prendere gli, gli autori che valgano la pena, sì, insomma, sì. no. Lui leggeva, dopodiché certo si fermava a spiegare, perché bisogna stare attaccati ai testi. Il manuale, tutto sommato, serve fino a un certo punto, perché ti dà impasti che in pillole, tant'è vero anche ritornando agli anni della scuola, se ti facevano la domanda sul romanticismo, sul parlavi di cose che non sapevi, eh, queste etichette, no? il romanticismo, il neoclassicismo, eh, o la personalità dell'autore, se qualcosa riuscivi sempre a dire. Quando invece i professori più bravi ti abituavano con indugio, con attenzione, con lentezza, a leggere veramente, diceva quello, cito anche quel grande dantista russo, Osip Mandelstam, che è morto in Siberia, eh? morto in Siberia, diceva, è più facile, diceva, elettrificare tutta la Russia che insegnare a leggere Pushkin così come è scritto cioè così come è scritto, cioè, voglio dire che diventa anche un gioco a un certo punto, da un punto di vista anche formalistico se vuoi, ma poi è la grande scuola italiana che ha avuto come dei maestri speciali eh, la stilistica che introdusse negli anni 50 in Italia Leo Spitzer, Leo Spitzer che fece scuola, il quale cominciò a spiegare il circolo ermeneutico, cioè che di fronte a un testo si doveva muovere, ci si doveva muovere dal cerchio al centro e dal centro poi al cerchio, cioè partire dai particolari, da minuti, ci sono delle pagine per esempio di, che a me piace molto, di Gian Celati, di Gianni Celati che cito nel libro, quando per esempio eh, parla di Tozzi narratore, di Tozzi narratore, e dice che Tozzi è maestro, che lo è, nel so, descrivere a un certo punto dei minimi dettagli nei suoi romanzi, un filo d'erba, un insetto, un una foglia, ma non è che stai a descrivere la foglia, il piccolo insetto o la foglia d'erba, è che di lì parte e c'è dietro tutta una... è un po' come quando, per citare un enorme scrittore come Lucrezio, e Lucrezio a un certo punto eh, comincia a parlare di questa questa, polveri, questa polvere che si vede sospesa e vagare nell'aria quando un raggio di sole... Eh? passa attraverso la finestra del lo ma di lì parte per descrivere la struttura atomica dell'universo, quindi un piccolo dettaglio per... E quindi questo modo di leggere che insegnò, che insegnò Leo Spitzer e che poi ebbe, dei... pensiamo alla grandezza di Gianfranco Contini, filologi di, di questa stanza, insomma, che l'attenzione, con l'attenzione al minimo dettaglio, l'attenzione alla lettura, alla parola, al... eh, ma non è un fermarsi sul dettaglio, è dal dettaglio partire, perché se no costruisci quello che vuoi, voglio dire parti per la tangente di fronte a un testo e puoi dire quello che vuoi, che è un modo anche che oggi sta prendendo piede a volte, no? Eh, così insomma andare fuori, dal testo, sì, uno può dire quello che vuole per carità, ma il testo è quello. Infatti, tu a un certo punto insisti su un esercizio che sembra la cosa più banale del mondo, che quando noi eravamo ragazzini era uno degli strumenti più usati nella scuola dell'obbligo, che è il riassunto. No? E dici: Ecco, è riassunto, perché appunto il riassunto ti dice leggi un testo e fai il riassunto no? per far capire che cos'hai. Cioè, per, per, per, per scrivere che cosa hai capito di questo tempo, che no? okay. lettura e comprensione. Ecco, il riassunto, strumento straordinario no? per formare. Proprio eh, perché uno dice leggere, ma leggere lo dai per scontato, ma in realtà anche per leggere ci vuole allenamento come per camminare, come per correre, perché la mente deve concentrarsi sulle parole, altrimenti eh, la nostra attenzione se ne va, insomma, cioè ci, vuole, ci vuole allenamento. Ecco il riassunto, è uno straordinario esercizio, un po' come fare i pesi in palestra, no? Per, eh, per imparare a leggere e a capire un testo. Ecco tu ti soffermi su questo punto. Il riassunto invece è uno dei. dei Scomparsi, eh. no? scomparsi nella scuola di oggi. Eh, chi, chi meglio di me potrebbe, potrebbe rispondere sono gli editori, insomma chi lavora in casa editrice, qui presente, perché assunti. lì Calvino era uno dei... Cioè, cos era? una cosa difficilissima è scrivere la quarta di copertina, che so io, scrivere... Eh, diceva Calvino, eh, fare eh, in poche righe il riassunto dei dell'Orlando Furioso e eh, mica, però non ci riusciva, non ci riusciva. E quindi il riassunto è proprio una... bisogna saper scegliere le cose essenziali e in maniera succinta. Difatti parlo anche in questo libro a proposito della scuola, che io sono molto lieto che sia stata, perché sembrava che dopo il Covid questa prova saltasse, invece è stata reintrodotta. Cioè io non è che sia nemico del tema, però il tema è un qualche cosa che permette di andare fuori strada, no? di, di, di, siamo stati tu, tutti bravi eh, no? con questi temi, a volte anche insulsi, ma mettevamo su delle, eh, delle cose, eh, stupendo, e, e, pure andavi, pure e andavi fuori strada. insomma, Invece questa, la prova che eh, secondo me è buona anche per la maturità, cioè dare un breve testo da Commentare, sia prosa poesia che è stata introdotta questa prova e che a un certo punto eh, non è che puoi andare fuori sì ti danno delle, delle, delle, delle, delle indicazioni però devi stare al concreto è la concretezza che, che manca Vuol dire come uno la nostra scuola è stata mo, troppo, troppo nostra scuola, nostra cultura insomma dai tempi di Croce innamorata dei concetti e quando Contini diceva è come appunto un medico che però eh, non ha mai tastato un polso, non ha mai eh, sentito un battito cardiaco, non ha mai fatto... Eh, no, bisogna, bisogna lavorare sul concreto. E lì scatta per un verso la concretezza, si capisce, per l'altro verso la passione. La passione per come un testo è scritto, perché... Tu che poi insomma quanti romanzi devi ecco, per tuo passare la segna, vedere eccetera, cos'è che fa la bellezza di un romanzo, ma anche di, di, di un film, cioè non tanto la storia, perché come dicevo prima, tutte le storie in tutto sommato sono già state raccontate, ma come è montato e come è fatto quel romanzo, lì c'è quel dialogo bellissimo di Primo Levi con Fausone, quando tutti e due, ecco, che sono innamorati del fare, uno della scrittura, l'altro del fare, del montare le gru, bellissimo il dialogo, c'è cioè, l'importanza del, del come è fatto, cioè certamente quello che si dice, è certamente più importante ancora, ma non è quello che fa la bellezza l'importanza di un libro, di un romanzo, è come riesci anche un film, la bellezza di un film è come quel film è montato, poi le storie sono, quindi l'attenzione al, al... perché lo scrittore, e si capisce come uno, come uno scultore è innamorato del marmo, della pietra che sta, o come il pittore del colore che sta usando, così lo scrittore è innamorato del... Della parola, perché se non innamorato della parola, che scrittore è, voglio dire, non per gioco. Mica, mica Gadda eh, scriveva come scriveva, perché, eh, no, insomma, voglio dire, il suo, la sua scrittura era legata alla volontà sua di descrivere il caos, il grottesco, eccetera, eccetera, insomma, quindi eh, essere innamorati del. di come è un po' come lo scrittore, come Oh, non so, chi costruisce un violino, un liutaio, che mette lì, lì, liscia, fa, rifà, senza mettersi certo una vita come era un tempo gli scrittori, insomma Manzoni scrive per una vita, un capolavoro, si mette una vita, adesso il si parlava prima del mercato, e, insomma è anche brutto per lo scrittore oggi questa fretta. E non è che si possa tornare indietro, però, insomma, voglio dire, uno scrittore sa che per, se gli va bene questo suo romanzo sta sei mesi sullo scaffale, se gli va bene, cioè è proprio la durata che, che è entrata, eh, perché in realtà è logico, questo si capisce, però anche dalla parte dello scrittore questa non lentezza è, è un problema, ma il... Un libro finisce anche così, insomma a certo punto. Eh, ma, eh. Senti, il suo punto. Senti, il luogo da cui tutto parte però alla fine è la scuola, perché è la scuola che ci insegna a scrivere, ci insegna a leggere, eh. ci insegna a balbettare le prime siglie, sì. eccetera eccetera. Eh. Tu eh, nel, in questo libro fai una critica anche abbastanza feroce alla scuola di adesso, ma su un punto secondo me importante, che la scuola ha perso severità, cioè è diventata troppo permissiva, no? e questo lassismo della scuola eh, ha tante conseguenze. Innanzitutto anche il lassismo provoca una, eh, una disparità eh, sociale perché il lassismo in realtà favorisce la disparità, giusto? Sì, eh, questo proprio sul capitolo della, della scuola lo dico, citando insomma, adesso che il della scuola è chi ha il potere oggi, sono i pedagogisti. Sono i pedagogisti che hanno il potere. E i pedagogisti sono quelli che a un certo punto, non so se te lo ricordi, se ve lo ricordate, quando hanno inventato l'università, io insegnavo ancora, che eh, ci volevano i saperi minimi, cioè bisognava che la tesina non doveva essere più di tante pagine, che non doveva contenere più di tante parole, che bisognava ridurre al minimo, all'osso, in funzione... Poi del lavoro per non stancare troppo. Ragazzi, tutta una, riporto anche i passi della commissione di Roberto Maragliano, insomma di una, eh, di una disciplina, bisognava stabilire i saperi minimi e avanti di questo passo, insomma, eh, questo passo. E questa parte del libro a cui tu alludevi, Dico semplicemente, ma una cosa sulla quale dovremmo essere tutti d'accordo, che il problema della disuguaglianza di questo mondo, perché esiste la disuguaglianza no? dal punto di vista sociale, dal punto di vista della, degli agi, della ricchezza, eccetera, il problema della disuguaglianza non si elimina abbassando l'asticella, neanche la troppo, ma tenerla a un livello eh, dignitoso, a un livello non massimo, ma a un livello notevole. Insomma, eh, la scuola non può essere soltanto così un qualcosa di rassicurante per il ragazzo che non deve stancarsi troppo e se no le mandano, in protestano, eccetera. Insomma, voglio dire, io non credo che siano soltanto ricordi miei personali, ma i miei compagni di liceo che venivano da classi umilissime hanno fatto poi delle, delle strade chi è diventato bravissimo economista chi è un magnifico avvocato eccetera. perché sono stati allenati non ai saperi minimi ma sì, hanno studiato ci presi tanti due di greco come ci siamo presi tutti ma insomma questo ci ha spronato a ecco, alla, una certa disciplina un lavorare di più, per carità non me la sto prendendo con i giovani, oggi i giovani sono bravissimi, sono più bravi di noi perché hanno, ecco appunto, proprio la velocità: hanno a disposizione dei mezzi veloci, queste autostrade elettroniche che li portano in casa, in un battito, basta un click e tu hai tutta la biblioteca di, del congresso di Washington e la biblioteca nazionale di Parigi. e Per carità, insomma, voglio dire, no, ma sì, questo abbassare l'asticella abbassare la sticella è veramente un grosso guaio eh, questo, e su questo non, non, non ho dubbi insomma no, il paradosso eh, di adesso è appunto che eh, mai come oggi tu hai a disposizione facilmente un facile accesso ai testi cioè appunto quando anche solo vent'anni fa, trent'anni fa, per uno che studiava una, una letteratura straniera, legge, poter leggere un romanzo, che ne so, ungherese, tu studiare un cioè devi andare a Budapest, adesso fai un punto clic e hai tutta la, la letteratura ungherese portata in mano, e quindi hai un accesso straordinario, però paradossalmente... Paradossalmente succedono delle cose, perché... Il mio ultimo capitolo è, porta come titolo, se ricordo, sì. eh, sapere che c'è una, una enorme differenza tra disponibilità ed uso. Tu oggi hai disponibili hai disponibile tutto quello che vuoi, insomma, voglio dire, la vestiva avessi avuto io quando studiavo le allitterazioni dantesche, insomma, che se, eh, terzina per terzina con la matita andavo a cercare, adesso insomma, dire, metto, metto una stringa e viene fuori eh, automaticamente in giro insomma, voglio dire, eh, dei vantaggi enormi. Quindi la disponibilità è enorme, gli scaffali elettronici, questa biblioteca straordinaria, eh, insomma, una grande fortuna, una grande fortuna, quindi dato che non, la mia lentezza, voglio dire, io sono... <ride> Questa, questa, questo tipo di velocità ci mancherebbe ci mancherebbe però non è che scaricando tutto il lessico petrarchesco, tu a un certo punto lo puoi un'altra cosa è l'uso cioè vuol dire tu lo devi conoscere come prima avere un senso critico del periodo storico devi, devi avere un senso critico per mettere insieme e ricomporre tutti questi dati perché il dato è un dato brutto, tutto sommato. Hai il vantaggio di averlo a disposizione. Ma non è cambiato poi nulla. Quindi, senza senso critico, senza cultura, non fai, non fai, no, non fai nulla. Quindi, insomma, eh, mi sembra. E quindi, ho dedicato sì, una parte a questa, a questa, a questa, a questa cosa. Sì, perché è una cosa avere, avere tanto a, dis a disposizione, è una cosa saperlo usare e questo si vede anche di nuovo facendo a scuola perché quando, proprio anche nelle tesi di Laura molti pensano che sì, tutto, sono scarichi metti lì, e no, non basta Beh, sei vuole, fortunato certo. perché ce li hai ma Beh, devi certo. farli usare e ci vuole sempre quello scatto diciamo della personalità no? del, del passare dal disponibile al voler eh sì. ottenere, cioè quella volontà che poi è quello che ci rende umani senti, uno degli altri punti che tu tocchi in questo, in questo saggio è la funzione dei classici, no? I classici, la funzione insostitibile dei classici, i classici non sono detto tutto ma ci dicono ancora tanto. Ecco, eh, Perché i classici secondo te sono così importanti? Ah, sì, è un lungo perché svolto, è importante perché... leggere Lucrezio appunto quando, quando sappiamo come, come funziona un atomo e lo possiamo come dire, scomporre mm -hmm. eccetera eccetera? Eh, dunque, parlavo prima, dicevo prima, ma questo, parlando della narrativa, no? che, eh, parlando, insomma che il senso della durata è saltato, no? Tanto si facevano delle costruzioni che dovessero durare. Anzi, adesso meno durano, meglio è, perché se vai al romanzo deve esserci subito l'altro che lo sostituisce, la durata. Una cosa che è andata in crisi è, eh, cioè, si vive sul presente, lo spessore storico, quello che sta dietro alle spalle. Faccio, posso fare un esempio concreto? Guarda, se lo trovo lo faccio eh, volentieri. Eh, se tu leggi una poesia famosa, Ungaretti, Ungaretti, ci Ungaretti a un certo punto, quella famosa eh, similitudine che fa in allegria di naufragi la raccolta di soldati, famosa, cioè, si sta come d'autunno, eccetera, eccetera, no? va bene, ma non sarebbe venuta fuori se Dante nel terzo dell'inferno quando Caronte eh, appunto raduna eh, tutti coloro che i morti da portare di là, inferno 3 le altre. come d'autunno mm. si levano le foglie mm. eh, comincia Dante come d'autunno si levano le foglie l'una presso l'altra l'altra l'una presso l'altra Uh, finché il ramo, ma no. uh, finché il ramo, eccetera, insomma, eh, ma Dante a sua volta questo suo verso, questa sua terzina l'aveva presa da Virgilio 6, VI, canto sesto, il quale a sua volta l'aveva preso da, Odisse da Iliade 6. Canto Sesto, voglio dire che c'è come un, un, un coro sotterraneo di eh, riprese, eh, citazioni, che non sono copiature, evidentemente, che non sono citazioni nude e crude, ma è un riscrivere come una stessa, ecco, una stessa, uno stesso pensiero, uno stesso. quindi i classici concretamente, sono la letteratura. È, un, è uno scrivere libri usando altri libri, altri libri, cioè senza, senza questi classici che ci sorreggono. Ma questo è successo, è successo sempre, insomma, le, le, le, le, i, tutti i templi più, più importanti sono stati tirati giù e con questi marmi sono state fatte altre case, e è sempre andata avanti così, insomma, a volte pensiamo, oh, guarda qui che, che rovine, sì rovine, ma intanto questi marmi sono serviti per fare altre case, queste case sono... quindi la letteratura è una sorta di meravigliosa rapina, eh? di, di riprese di, di, di, di, di, di, di, e quindi i classici e, questo, e questa cosa sta anche forse offuscandosi sì, questo modo di leggere perché non leggendo più i classici gusti lo, evidentemente anche la poesia di Ungaretti ma non c'è più questa, come la chiamava il citato Osip lui diceva, questa tastiera Rammemorativa la chiamava, cioè questa armoni, armonica che risuonano e che tengono insieme eh, testo con testo, eh, testo con testo, eh, eh, dice, uh... dicevamo: cioè, si, legge, si legge poco, insomma, e poi in realtà anche questo non è vero cioè siamo in una situazione paradossale perché per citare uno che tu citi e anche un, un nostro un mio collaboratore che è Maurizio Ferraris Maurizio Ferraris dice non si è mai letto così tanto nella storia dell'umanità come adesso che è vero perché leggiamo continuamente anzi certo an eh, spesso anziché eh, sì. parlare leggiamo sì, i messaggi sì, quindi sì. si legge davvero tanto eh, e anche, anche, anche si scrive e tanto si scrive e si scrive, tanto, tanto, perché e si scrive tantissimo perché anziché parlare sì quindi il eh. problema anche qua non è dell'abbondanza ma è della qualità la, qualità, cioè, legge, sì. la lettura e la scrittura appunto, mai l'umanità ha scritto e letto così tanto però eh, in realtà è come se si leggesse poco sì, perché manca, manca quella lentezza, quella concentrazione che tu sì, fai ecco eh. un altro punto nel tuo, un, per, per, eh, un titolo di uno dei tuoi capitoletti è il vedere versus leggere, no? eccetera, eccetera. E anche lì noi viviamo in una società del, dello sguardo, no? Cioè, vediamo, vediamo, lo sguardo è un qualche cosa di, eh, di veloce che ci porta anche a essere superficiali, la lettura invece è un qualche cosa che ci porta a essere più introspettivi, a fermarci sulle cose, giusto, no? Eh sì, è un capitolo terzo. Il vedere contro... Oggi il vedere Oggi è l'età dell'homo videns. L'homo videns, no? si vede di più, si guarda di più. Telefonino, televisione, piccoli e grandi schermi, eccetera, rispetto a leggere. Sta vincendo il vedere. E infatti sono bravissime le nuove generazioni. Cioè, vedere come sanno manovrare... Eh, il leggere, eh, diceva Quintiliano dell'istituzione oratoria, che ti fa masticare meglio, diceva, cioè digeri e digerire meglio. Cioè il vedere, tu leggendo, gestisci meglio quello che stai leggendo, cioè puoi fermarti, tornare indietro, sottolineare continuare, fermarti, ripensare. Sei tu che gestisci quello che stai facendo, il testo. Il vedere, che è più rapido, sta più in superficie delle cose. Certo che può magari emozionare di più se vedi un bombardamento, insomma, una, un missile che ti arriva sul, voglio dire, morti, queste cose che, che vediamo, insomma, soprattutto in questo periodo, nei telegiornali, eccetera, il vedere... Ti ma poi lo dimentichi rapidamente, lo dimentichi di più, lo dimentichi di più, io penso. Sì. Il leggere ti rimane, va più a fondo, insomma, ecco, il leggere, per carità, mh, non voglio con questo fare il passatista, eh, perché poi il mondo è sempre andato avanti, vin vincerà l'homo-vidence, eh, eh, non è mai successo, quando si, si pensava che, eh, insomma, la... la la fotografia avrebbe ammazzato la pittura, invece non è successo niente, ha continuato la pittura. Non è che il vedere ammazzerà il leggere, penso proprio di no, però il leggere ha questo vantaggio, ha questo vantaggio che ti fa stare più, ehm, penetrare di più nel, nelle cose, perché sei tu, tra l'altro, che gestisci, invece vedi e poi... E porti anche, E, e succede anche un'altra cosa, il vedere... Che tu puoi gestisci se la televisione, zapping eccetera, salti di qua e di là se la cosa anche, oh, è anche bello avere lo zapping C'è un, un programma orrendo tu, tu scappi subito un personaggio che non puoi sopportare ce ne sono tanti e voglio dire però sbricioli un po il mondo sì, sì. cioè vuol dire il leggere ti viene più agganciato a quello che succede il vedere porta tutto un po' sullo stesso piano per cui non riesci più a volte a capire quello che è vero e quello che è soltanto un'opinione o è falso. Insomma c'è una discussione lunga, Adesso sì, voglio, sì. non voglio banalizzarla, ma oh, è un po' questo che cerco di approfondire in questo breve capitolo. Cioè, no? In tutto, in tutto eh. questo che noi stiamo dicendo appunto del leggere, della lettura, in questo come dire affastellarsi, classici, eccetera, io credo che poi alla fine tutto questo sia un problema di riappropriarci di noi stessi cioè perché la cosa difficile poi è essere concentrati su noi stessi cioè essere noi stessi essere noi stessi nel presente mi viene in mente una, una cosa paradossale appunto a proposito del guardare e cose del genere un, un passo che citava l'ho letto adesso l'ultimo libro di gigek ma volevo citarlo perché è paradossale nella, nella per quello che voglio dire, cioè eh, si parla di, di eros, di sessualità eccetera eccetera, a un certo punto lui racconta questa, questa, questo aspetto paradossale di un, un rapporto sessuale che a un certo punto si interrompe eh, perché eh, si viene a perdere l'eccitazione e per recuperare l'eccitazione entrambi i partner devono andare a guardare un video porno sul telefonino. Allora, lui cita questa cosa: io non so se sia vera o meno, eh, cita, cita questa cosa eh, come paradosso di quella che è la modernità, cioè della perdita di quello che è il rapporto di noi stessi con il presente. Cioè, tu sei appunto con il tuo fidanzato, la tua semfidanzata in una situazione, diciamo, eh, vagamente. Erotica ed eccitante, e per poter eccitarti devi andare a vedere qualcosa che non ti appartiene più. Cioè, è una perdita del sé, una perdita dell'io, è una perdita della eh, consapevolezza dell'istante, in, in uno sfarinamento del tempo, della coscienza, della personalità, eccetera, eccetera. Cioè, quello che noi io credo quello che noi stiamo vivendo nella società moderna al di là, al di, là di tutto e quello che invece la lentezza ci dovrebbe far recuperare è proprio questo sfarinamento cioè del perdere, del perdere noi stessi eh, continuamente ci perdiamo appunto in visioni sempre più frammentate e continue in un bombardamento di messaggi che non sappiamo neanche mm. più bene cosa stiamo facendo cioè perdiamo il centro no? quando le mamme dicevano ma no stai concentrato su quello che stai facendo e davano anche uno scappellone le vecchie mamme no? ecco quella <ride> roba lì leggere è quello scappellotto è della mamma cioè stai concentrato su una Bene. cosa fai sì, quello sì, è, vero. Un po è un po no. anche io un po' finisco eh. come eh, sono, sono nato, <ride> no, non su questo tema eh, finisco anche un po sì. così il mio, sì. il mio piccolo libro perché dice gli, dico eh, a un certo punto eh, guarda tutto sommato i, i, I veloci, i frenetici ci, ci danno un grande aiuto perché senza di loro, insomma, sono dei tecnici bravissimi, ci, ci, ci rendono la vita più, più facile, più. E, eh, però tutto sommato cerchiamo di, di stare il meno possibile con loro perché... Eh, queste ansie di prestazione, questo, questo, questa, questo voler eh, produrre di più, sempre più rapidamente, sempre più... Non svuoteranno un po' le coscienze del nostro, del nostro futuro, non svuoteranno le nostre coscienze. Insomma, voglio dire, ehm, io non sto dicendo che la cosa più bella è il dolce far niente, per carità, non sto dicendo questo, che la, la lentezza è in questo senso, no? per carità. Ma sto dicendo invece in questo mio libro, che bisogna rallentare e per stare più con noi stessi e anche per contemplare di più quello che ci sta intorno e concludo dicendo quando è stata l'ultima volta che avete visto qualcuno guardare fuori dal finestrino viaggiamo tutti ma state, chi guarda ancora fuori dal finestrino? no tutti vabbè è il telefonino è il computer ma non sanno dove stanno passando e, e piacciono di più quello che si vede guardando il telefonino insomma è, non credo che sia un bene questo. Assolutamente.